piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online Woo! Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, se a giocare non stisca altro E ombre, matalo, matalo, camperon dietro la gru E di iscriverti al canale Maxi su Youtube Se la tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di ma stare sempre un passo in più i miei contatti se conoscere il mio sponsor se vi disegnate un accanto al software angolo attete la descrizione del video e ricordatevi di lasciare un like ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di tuning 2.0 Allora in questo episodio andremo a vedere la nuova auto che è uscita oggi la vedete nella piccola miniatura laterale è una nuova sentinel, diciamo nuova tra parentesi, è la sentinel classic ha un costo abbastanza elevato, 600 e ottimila quindi so bei soldini e andiamo a vedere le modifiche che ha la trovate comunque in san andreas Super superautos ragazzi diciamo che ha parecchie modifiche non è il top del top, però comunque se piace questo genere di auto e se vi piace per esempio la Karin Futo, questa penso che sia un'auto che potrebbe piacere perché comunque è abbastanza gagliarda come auto. L'unica pecca che io mh, ho visto anche da un mio amico, questa auto in pratica che si può fare tutta sticky bomb, tranne eh, diciamo gli sportelli e il tettuccio poi ci sono delle varie livree come state vedendo io metterò questa e... diciamo che c'è una buona scelta per essere un'auto di san andreas super auto eh, c'è una buona scelta chiaramente ragazzi eh, io ripeto sempre come dico in tutti i miei video di tuning eh, deve innanzitutto piacere l'auto perché eh, se non vi piace non dire che va a comprare né? che la tenete lì solo per dire oh, ho l'auto ce l'ho tutte non, non è una, una figurina e quindi insomma uno se la compra perché gli piace ok. Allora, come prestazioni ragazzi io l'ho provata non è male è abbastanza velocina e poi è abbastanza sfiziosa per quanto riguarda le derapate ragazzi quindi se vi piace derapare secondo me questa è l'auto giusta per derapare mm, diciamo che è abbastanza sfiziosa per quanto riguarda il campo derapare ragazzi poi magari esteticamente è soggettiva la cosa può piacere come non può piacere a me personalmente questo tipo di auto piace ha uno stile un po' diciamo anni 80 un po' retro c ha uno stile un po' retro quindi a me piace abbastanza però come eh, ho già detto ci sono persone che preferiscono molto di più eh, supercar belle stile lamborghini o stile non so qualche altra cazzo di macchina stile ferrari cose del genere piuttosto che un'auto retro come questa però come dicevo è abbastanza sfiziosa è abbastanza mh, diciamo maneggevole come auto come velocità non è male eh, si fanno delle ottime derapate quindi magari eh, prima di comprarla fate un giro nel creatore vedete mh, non so in modalità creatore di, di poterla utilizzare ci fate un giro vedete se vi soddisfa la comprate se non, non vi soddisfa non la comprate anche perché comunque sono 650.000 mila o giù di lì che uno deve spendere quindi dovete pensare bene se spenderle o meno io come ho già detto mi sono trovato abbastanza bene con quest'auto è eh? abbastanza divertente è cazzeggiosa però eh, al di là di quello non so se in gara sia prestante o meno non l'ho provato comunque ragazzi questa è l'auto di oggi per il nuovo dlc che è stato aperto diciamo dlc oggi è stato aperto il pacco di natale diciamo. detto questo un saluto a tutti e al prossimo video I was getting